Grazie Presidente. E in tempi normali, cioè in tempi senza il Covid, io ero solita pensare che per risollevare la situazione di degrado nelle periferie, soprattutto nelle periferie, servisse un esercito, un esercito di assistenti sociali. Ora, a maggior ragione adesso che stiamo sotto Covid, quindi questo è un argomento che a noi è sempre stato a cuore, sia l'aumentare il numero delle eh, dell assistenti sociali e anche ehm, dare un'adeguata distribuzione che non deve essere solamente in base al numero di persone del municipio ma anche in base per esempio alla situazione reddituale del municipio perché è ovvio che più è eh, diciamo, devastante la situazione del, eh, la situazione del reddituale eh, ci sarà ovviamente necessità di ricorrere all'utilizzo di questa figura professionale e eh, ciò noi su questo ci asserremo, ci asserremo perché ehm, questo, eh, questo incremento è previsto, è previsto, eh, è previsto dal piano e, e sono in corso nei modi e secondo i parametri attualmente definiti dallo Stato le assunzioni delle assistenti sociali, inoltre il piano rimarca la necessità di contratti stabili per questo, questa tipologia di figure ed è appunto per questo che è stato indetto un apposito concorso e anche modificata la pianta organica, perché se non si fanno questi passaggi ovviamente non si può poi pensare ad un, a, a degli interventi che siano continuativi nel tempo ma avremo semplicemente degli interventi spot come siamo riusciti ad ottenere e meno male che ci siamo riusciti ad avere delle assistenti eh, sociali in più eh, quando è stato per la carta REI, quando è stato per la carta SIA, eh, però purtroppo, non essendo prevista, eh, essendo differente la pianta organica, non abbiamo potuto poi, eh, anche per la modalità del contratto, eh, stabilizzare mh, quelle persone. Quindi è fondamentale modificare la pianta organica, fondamentale assolutamente e anche fare indire un concorso, perché ovviamente come tutte le figure professionali di questo, di questo ente, eh, diciamo eh, per via dell'anzianità vengono a diminuire i numeri eh, che sono già esigui, ma vengono anche a diminuire per, per causa di limiti d'età. Quindi noi ci asserremo perché questa cosa è prevista e questa cosa si sta già facendo. Grazie.